Questo no, questo non se lo merita, Valentina, me la, me la mandi fuori fuoco così Cristo Santo Valentina, destrazione, cazzarola <ride> Che schifo Valentina, non ti devi mangiare la... Ecco, eh, ora tutto fuori... La camma appannata Ma, Ma che personaccia